Da, da apprezzare stava... la sua disponibilità no mi dispiace l'ho fatto levole. aspettare Poi quando sono arrivato l'hai visto erano stavano era aspettando tanti peraltro il secondo presidente del consiglio ah. nella storia di Pallodio Lucania dopo Aldo Moro, dopo Aldo Moro. tutti contentissimi ho scoperto anche che la stessa cosa mi è successo in Molise quando sono andato in Molise i serbi ci sono queste piccole coincidenze. Arretrati della politica No, nel senso che a quell'epoca Aldo Moro viaggiava tanto, oggi è anche più facile viaggiare. Lui evidentemente è stato un presidente molto presente sul territorio. Uno pensa all'intellettuale che invece le occupazioni intellettuali... Anche tra la gente. È un presidente anche tra la gente. Presidente, noi siamo venuti da lei perché... Aspetti. No, vabbè, ha parlato tantissimo. Noi siamo venuti da lei sì, perché... Sono cosa... senza voce stiamo un po' diciamo rompendo le scatole al Presidente del Consiglio ma su... voi siete, sono passati mesi e mesi siete ancora su tema. questo concorso del 2002 sì, perché le chiedevo? quando primo grado, io ero un giovanissimo giovane, avvocato in carriera che faceva eccetera quindi voi sostenete che quel concorso è fasullo? non lo dico, la, la, la domanda eh, è se per fuori primo grado siete proprio fuori se strada se per il primo grado nel 2002 al termine di quel giudizio faccio del il documento che ho Aspetti, aspetti, io vi voglio chiedere se per quel le, primo le grado le domande, avete ora. fatto fatture separate lei e il allora, professor Alpa, io, allora, per il primo grado io le ho sempre detto ho sempre ripetuto, ho sempre chiarito anche scritto ai giornali che tra me e il professor Alpa non c'è stata mai un'associazione professionale né formale né non di fatto eh, però vi faccio finire perché così recuperiamo rispetto ai telespettatori gli elementi di chiarimento non c'è stata mai un'associazione professionale né di fatto né di diritto né formale né sostanziale quindi significa che eravamo coinquilini, c'erano dei servizi in Comune. Ce li la pagava l'affitto? C'erano cioè. dei servizi in Comune con la segretaria in Comune. Ma Però dove? io, questo sempre, quando abbiamo iniziato a essere coinquilini a Roma, prima a Via Sardegna, poi siamo spostati a via a Piazza Chiarena. A Però a Via Sardegna, ho scoperto il professor Alpa due colleghi di Repubblica che lì lei era ospite. Che via lei era ospite no, io ho avuto sempre la studio. mia attività, sempre con una segreteria in Comune, mi sono pagato le mie cose ho pagato eh, facevamo... Alpa dice che lei aveva il contratto solo a Via Cairoli, che a Via Sardegna il professor Conte... No, a Via, che, a via a Alpa, Cairoli mi sono preso un altro, un altro piano un altro, cioè, altro, altro piano stesso, addirittura però, però, però quello, dice Alpa, no, detto da Alpa, due colleghi di Repubblica, c'è un, anche una registrazione in cui dice a Via Sardegna l'avvocato Conte, il professor Conte era ospite no, ascolti, ospite dello studio io avevo una questa stanza... ospitalità in qualche modo diciamo eh, ci fa... Non ero ospite perché mi pagavo anche le mie cose, eccetera. E lui dice di no. Vabbè, adesso non ho visto la dichiarazione, eccetera. Comunque. Però io se avevo... fosse così ci sarebbe avevo... stata una comunanza io... di interessi che avrebbe, Guardi, resi... io avevo... avrebbe costretto Alpa ad astenersi da giudicare io... al concorso allora, a Caserta. A parte che questo l'ha valutato già Lana che ha detto che non c'è nessuna interessenza di interessi. Io avevo la mia attività professionale, Alpa aveva la sua attività professionale, Alpa aveva uno studio professionale. A quell'epoca l'ha avuto con tanto... No, aveva uno suo professionale, lui si sì, è associato con un avvocato genovese, no, però dico, aggiungo, pure, aggiungo pure, scusi, Chialpa all'epoca era già un nome affermato, Esatto. non l'avrebbe mai fatto con un giovane, non aveva motivo avendo già un suo professionale a Genova. E questo che diceva, perché l'autorità garante della privacy, avendo preso uno dei migliori su piazza, dico ha anche bisogno perché di un Lo dico perché. La legge della privacy del 1996, quella che è istituita la privacy, è nata con Rodotà. Io sono stato uno dei primi a scrivere un saggio sulla privacy, in un volume collettaneo, e ho fatto una riflessione che piacque molto anche alla buonanima di Rodotà. Quindi quando ci fu questo caso professionale, dite carico anche a me. Il fatto che noi siamo in un collegio difensivo insieme, come vi ho spiegato anche l'altra volta, non significa che siamo portatori del medesimo interesse professionale. Però questa è la lettera con cui il Garante per la Privacy incarica Mettia. il professor Guido Alfa e il professor Conte, eh certo, via Sardegna. Eravamo due E certo e quello è il problema? Eh, Ma lo sai con i colleghi professionali perché? Ma che cosa significa difesa? Aspetti superata? professore, perché <ride> il problema qui è che lei ci aveva detto che eravate a Via Cairoli e le pagava un affitto però non ci aveva detto che eravate insieme a Via Sardegna Via Sardegna era... dice il professore Alpa che lei era Ma A parte che non cambia nulla tra Via Sardegna e Via Cairoli eravamo sempre Cambia il fatto però è che Scusi. lei non pagava l'affitto di uno studio dal professore allora che mi fa parte della fa, commissione mi, che mi, la giudica al concorso mi fa, per innanzitutto, innanzitutto io pagavo assolutamente le mie spese Mi fa spiegare una cosa? Certo, certo. Quando lei dice un collegio difensivo insieme. Ah, è capitato spesso e capita spesso. Faccio un esempio. Adesso con l'IVA il signor Mittal ha messo nuovi avvocati. Non significa che quegli avvocati scatta un conflitto di interesse, perché se ognuno conserva la sua autonomia, non, non hanno studio associato in cui uno giudica il collegio. No, non dipende dai concorsi. Se ciascuno ha la sua autonomia professionale, nel senso che i conti eh, bancari i pagamenti eccetera sono separati e uno, ciascuno lavora per proprio eccetera salvo che nel medesimo collegio possono lavorare insieme collegio difensivo questo non crea una cointesistenza ma fa strato. le fatture erano separate non abbiamo mai fatto una fattura insieme, cioè avevamo conti separati. Eh, quindi vuol dire che ha fatturato altrove? Mi fatturato faccio lei vedere. Mi faccio vedere. No, dico, perché lei dice quando eravamo qui no, a Sardegna la... ci hanno dato una unica lettera e un unico numero di protocollo, perché l'autorità avrebbe dovuto incaricare il professor Conte con un protocollo e il professor Alberto. Ma secondo lei la modalità con cui il garante ha registrato con la lettera perché l'ha mandata in sé che aveva con la stessa segretaria allo stesso sogno. Questo significa che noi abbiamo uno studio associato. No, no, no, no, no, no, eh, allora, no, non parlare di studio associato, io dico se è vero quello che dice lei aveva scritto nel curriculum di aver fondato uno studio con Alpa e Alpa dice no, a Via Sardegna conta era mio ospite, io chi dice rispetto. la verità. Ponte o Alpa? Ah, io pagavo le mie spese e Il contratto ce l'aveva lui perché l'ha stipulato lui, ma io pagavo le mie spese. E ma chi le pagava? Come le pagava? Sotto che forma? E come le pagavo? A lui e al. Però così sotto banco diciamo. No, sotto banco? Perché scusa. Perché l alpa. L Alpa parla di osp ospitalità. Ma guardi, questa dichiarazione a Via Cairo ha l'ha a due colleghi di Repubblica. Però al di là di questo, Mi il dubbio si rafforza quando noi andiamo a mettere le mani sul fascicolo di quel procedimento per il quale non abbiamo capito ancora se avete fatto fatture insieme o fatture separate cioè se esiste la sua fattura per il primo Guarda, grado io ho controllato, davanti all'autorità allora, all garante io, al allora, io ho controllato per il primo grado, in realtà la mia fattura non l'ho trovata invece ho trovato la fattura del secondo grado, del eh, terzo grado della cassa e non è che è il primo grado è il problema No, per, te, per, no, per non prova cura. nulla perché... Eh, eh. Alla, lei ha trovato... cioè se ne fatturato solo uno no, ascolti, aspetti la modalità, sai quando è stato fatturato quella lì? l'ha scoperto la fattura il di Alpa? il primo grado? Sì. quindi c'è solo una fattura? no no, dica, quale fattura ha detto? io le sto dicendo, aspetti, noi siamo andati a vedere il aspetti, fascicolo, le Aspetta, dico... aspetti, aspetti, Aspetta, lei dice erano difese separate ma cioè... noi abbiamo preso tutti i verbali delle udienze in quel fascicolo e il professor avvocato, eh, il professor Alpa in quel processo non c'è? mai? Perché ma si costituisce. Aspetti, no. aspetti, eh, aspetti, eh no, Ma basta chiederlo a un avvocato. Eh no, l'avvocato è la prima E chi vi ha detto l'avvocato? No. Deve andare tutti gli avvocati che sono presenti la memoria difensiva. No ma possibile. Se che, il processo non ma va possibile. Ma un avvocato. No, il professor Alpa <ride> no. non va mai, ci andrà solo l'avvocato Conte, questo elemento è rilevante per Ma è normale che ci vada il più giovane è il Dominus in questa. No, guardi, lei non sa nulla di diritto, Mi, eh, si fidi e l'hanno spiegato male come funzionano i processi. È normale che se ci sono dieci avvocati del collegio difensivo non vanno tutti e dieci. Ma però, la domanda è perché Alpa non ci va mai? Basta che va uno a coprire l'udienza in rappresentanza di tutti, Ma quindi Alpa che ha fatto con indicazioni processo? condivise. Ma questo succederà sempre succederà nel processo Mittal lì va a Taranto, ci sarà il 700 non è che vi dà 10 avvocati basta che ci vada uno o due in rappresentanza anche lei. cosa Però, dimostra intera, che c'è un'associazione professionale no, io le sto dicendo che c'era un rapporto è un hanno, li, li hanno spiegato no, male. che mentre aveva finito guardi, di fare il concorso guardi, faccio vedere, eh, questo non significa nulla no. Chi va in udienza? Sì. Ci va un avvocato in rappresentanza di tutti che sono nel collegio difensivo, possono essere 10, 20, quello allora che va è che Non significa che le sue in tribunale, Ma, non, ma questo non lo deve più, decidere... Più ma guardi, adesso lei no, adesso no, è diventato io... professore di diritto. Guardi. No, no, non così. Però... È, è diventato un maestro del diritto, vuole spiegare come avvengono Presidente, i processi. Lei ci ha detto che io ho una sacca di esperienza... Io gli ho chiesto, però tante volte... La domanda che le facciamo. Passiamo qua. alla fattura. Perché qui a settembre, lei due mesi prima, questo è il 17 settembre 2002... Di prima compagnia. chi va in due, udienza, guardi, non, non dimostra proprio nulla. Due mesi prima nulla. eravate nella stessa stanza all'università di di Napoli di Caserta, la terza università di Napoli, due mesi prima dove Palpa faceva anche, parte della commissione della anche quello sta dicendo una fesseria. Come no? non perché non eravamo nella stessa stanza. Sai come funziona un concorso ordinario? Si mandano le pubblicazioni e non si incontrano manco i, cioè i non professori Non ha fatto il colloquio con i commissari. Eh no, no, perché come a quell'epoca no? non era previsto più il colloquio. Non no? mal... È un concorso per titoli, lo volete spiegare che cos'è un concorso per titoli? Significa che lei manda il pacco di pubblicazioni eh, ma e la valutano. C'era il suo collega. Uno lo Sa che Alpa era uno dei cinque? Lo, che sa che per, per su, lo sa che per superare il concorso bastava la maggioranza di tre, eh, invece ha avuto l'unanimità di cinque. Lo sa che Alpa non era neppure presidente era, della, commissione. della commissione. Lo sì. sa che il presidente della commissione era un autorevole professore bonanima della Federico II di Napoli, autorevolissimo. Quindi oggi, ma è anche che il suo scusi, fa parte tutte della commissione le sue, le ma mi fa parlare tutte le sue lucubrazioni oggi anche se ci fosse, fosse stata un'impugnazione non c'è stata mai da parte no. di nessuno nessuno ha mai messo in discussione che la mia produzione scientifica fosse assolutamente no. meritevole no. di vincere il concorso nessuno impugna... lo mi Io non, finire E lo eh, sta dicendo questo sta no. facendo a no, distanza di mi di faccia, faccia finire una cosa però e quello che voglio dire se ci fosse stata mai un'impugnazione con una prova di resistenza eh, togliendo il voto di Alpa sarebbero rimasti comunque quattro voti favorevoli ne bastavano tre quindi la vostra il, il suo la valore in quanto professore di diritto privato la ringrazio. è indiscusso la ringrazio. nessuno può mettere in Vabbè, questo in lei siamo... neppure lo può dire, lo no, dice no, così no, perché... no lo, lo dico perché ho letto, ho fatto diritto privato e ho sfogliato anche su quale testo ho studiato? Ho, ho, studiato il privato, ho studiato? ho studiato sul Trabucchi, di diritto privato però qualche ho, nozione l'avrebbe. l'ha la, la, presa la quindi, la quindi dal ha presa. Conte. no, non è che io voglio insegnarle però, però, però, però guardi, questa cosa della presenza in udienza le hanno detto una sciocchezza no, no, no, no, non è una sciocchezza che non c'è mai altra e quindi la la domanda, è, la domanda è chi ha fatturato questo primo grado? L'ha fatturato il professor Conte o il professor Alto? Allora io. Perché qui c'è sempre Conte a fare il, il Ma lavoro guardi, a fare allora, il lavorone. Le posso a novembre, dire no, no, a ascolti. settembre. Le no... posso dire una cosa? Non sì. allora, me che dice qua il professor Conte è, è presente in sostituzione dell'avvocato Alpa è presente il professor Conte allora è improprio, quindi allora lei ammette che era improprio Vedi, allora e mi chiedo, allora mi chiedo allora allora, mi mi perché prima dice, prima dice che era in cointeressenza no, no, coi con Alpa poi dice che era improprio mi chiedo perché la lettera di no, no, ha una un'unica intestazione. Ma scusi, per ma secondo lei se il funzionario del garante chiama e dice allora dove siete? No, la mandi qui a Via Sada che fa? Fa delle lettere separate da un'alpa? Però, con se... però non ci aveva detto che era ospite. Ma io non ero ospite, io pagavo le mie spese. A Via Caroli? Sì, sì. No, ma a via... No, guardi, a via Caroli le disse, quando ci stabilimo poi a Via Caroli e a un certo punto addirittura presi... E c'erano fatture separate, dice, ognuno ha fatturato per conto suo, mi guardi, detto. Lei le volte volte ha detto, due ce l'ha detto. Ma io le, prendo quella fattura che pensa di avere vediamo, ah, aspetta, e le dimostrerò aspetta. che sbaglia anche lì, aspetta, aspetta. che va fuori, sta aspetta, Lei ci ha detto, abbiamo fatto fatture separate. Lei questa cosa ce la conferma o ce la smentisce? Allora, no. guardi, fatture, fatturazione, numero di fattura, per forza il numero di fattura, per forza è stata sempre separata. Quindi perché ha fatturato non, faccia, Alpa il suo, ha no, lei il suo. Mi faccia finire la cortesia. Perché è ovvio che non avendo uno studio associato, né formale né sostanziale e non avendo mai un conto cointestato o anche intestato uno che veniva utilizzato anche con l'altro eccetera noi abbiamo mai avuto queste cose in comune ripeto eravamo coinquilini in alcuni casi ognuno faceva la sua causa ovviamente il professor Alpa può immaginare molto di più, molto più affermato anche perché di me. non si è mai presentato in... ma questo non c'entra nulla perché è chiaro come succede in un collegio di pensione ma lei da cliente, da cliente ma scusi, se mi faccio... sceglie di avere due avvocati che sono i migliori su piazza non rimane male da cliente che quello più qualificato sotto il profilo dell'esperienza io dell avevo scritto sulla privacy profilo, però non era ancora nemmeno professore ordinario perché era poco, però era, che era da fresca, tanti anni non... che facevo l'avvocato però dico è normale che io sono un cliente pago profumatamente Guardi, tu... il più forte e il più bravo assieme a un altro forte bravo, e bravo posso... e quello è, è il principale non si presenta Le posso mai posso spiegare perché succede questo? perché funziona così di solito quando c'è un collegio difensivo, un collegio difensivo ripeto, può essere formato anche da 6, 7, 8 avvocati, non è che 6, 7, 8 si presentano, può andare anche uno solo, correttezza vuole che l'avvocato che si presenti si coordina nell'attività difensiva che si fa in udienza, quindi prima di andare, semmai c'è un coordinamento, che facciamo all'udienza, diciamo questo, e poi ci va uno, non e serve se ci che ci vanno insieme, 10. Una domanda risponde sì o no, secco? Mi faccio vedere sta ma fattura che ha trovato, Aspetta, forza! Lei mi dice Vedià. che ci sono. Non possiamo stare tutta, tutta la sera. No, ma lei, no, Io so sapere se è sicuro che avete fatto separatamente paradamica. Guardi, su questo lei può star tranquillo che non abbiamo mai avuto fattura in comune con Convergenza su un unico conto perché il conto era di Alpa o era mio, è quindi la fattura non la troverà mai. Quindi non esiste la sola. Lei non l'ha fatturato a suo primo grado. Allora, in effetti, io ho fatto una ricerca quando voi eh, diciamo mi avete stipulato Ma diciamo. Beh, eh, posso dire una cosa? <ride> Cioè... si mettono nei miei panni, apre <ride> la stessa ho così ho un po' impegnato, venite qui 2002, 2003 eccetera vi chiedete dopo centinaia di fatture di andare a ricostruire eccetera, non è che insomma è facilissimo ricordare tutto però ho un po' indagato, lei ha trovato qualcosa per quanto riguarda la fattura? No, no, chiedo a lei per capire se lei è sicuro che ci sono fatture separate per il primo grado guardi io sì. la fattura mia del primo grado non l'ho trovata, ho fatturato per quel okay. giudizio ah, yeah. ho fatturato in secondo e in terzo e grado perché il primo no? Io ho una spiegazione ce l'ho, perché quello al di là dell'udienza che era piccola cosa, delle che sono, ci va il più giovane, voglio dire, dietro istruzioni. È e sicuro, poi, professore, che non ce l'abbia. Cioè che sia corretto che Alpa non si sia mai presentato in quel. Perché a noi viene in mente. Ma guardi che... succede spesso, lei però. As, a, no, que, attenzione, attenzione. Qui lei, sta, tocca di lei sta toccando adesso un profilo deontologico che non le compete perché lei non sa neppure di che cosa sta parlando. Quindi perché lei sta adombrando correttezza è certo. No, no dico, è, se, è grave se un questo, no, questo non glielo, cons no, no, glielo consente. Dire legittima. che c'è stata una scorrettezza deontologica no, scorret da parte no, di. No, no, no, deontologica. Perché lei sta parlando di io una persona rispettabilista non le consente certo, questo. No. Qui ci fermiamo. No, non ho detto questo. Questo non lo devi dire perché non è condizione. Ma non è in condizione di dirlo. Perché no, no. lei non è in condizione di capire come funziona l'udienza no, chi ci domanda. deve andare. No, ma è fatto tanto, dico se io fossi il garante per la pratica. E non può, non può neppure sindacare se c'è stata una carenza difensiva per il fatto che sono andato io o un'Alpa. Lei non è in condizione no, di. Vinto. Dire. Ha vinto, eh. ha maggior ragione, ma lei non è in condizione di sindacare no, adesso attività difensiva. Il Me lo permette? Certo, ma io, faccio Presidente, il giornalista. Presidente, ma io, eh, io dico, ma io dico, è normale se io fossi il cliente, se io fossi la persona che paga i due avvocati, è normale che uno dei due che pago è anche. Che bene, a quel processo non ci va mai. Sì o no? Le ripeto, può succedere, succedere. l'importante è che abbia dato il contributo anche per l'udienza. Se io vado in udienza e mi coordino con l'avvocato la, la, Alpa e insieme vado lì e eh, sulla base di istruzioni condivise, poi io divento la longa manus in udienza, ci sta benissimo. Se però lei è la longa manus il commissario che l'ha giudicata al concorso. Non si vuole un problema formale no, di guardi, inopportunità. Vi ho già spiegato che stiamo parlando di un collegio difensivo. Il fatto che ci sia un collegio difensivo, che vengano nominati da un, e si ritrovino eh, nominati a un medesimo cliente in un'attività difensiva, questo lo dice giurisprudenza Achili, non, non crea nessun conflitto di interesse. Il conflitto di interesse si crea sul fatto che ci sia. Studio associato, studio professore, anche solo di fatto eh. Eh. il fatto ad esempio che ci fosse un conto in comune su cui ci fosse movimentazione bancaria e sì, dove rifluissero questa è una carta intestata allora, professore la... avvocato Guido Alpa professore avvocato Giuseppe Conte Aspetti, stessa carta intestata aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. questa carta intestata la facciamo vedere a loro perché sennò questa carta intestata cosa dimostra? Che la segretaria abbiamo detto quando andavamo... No, no, probabilmente anche... Eh? Scusi. Non ho fatto la domanda. Ah. No, no, vabbè, però posso... facciamo vedere. Aspetta, aspetta. Allora, questa aspetta. qui... Aspe... Aspetta, no, aspetta, aspetta, aspetta. Niente, scusi, niente. Scusi, scusi, aspetta. Scusi, scusi, scusi, scusi. Guardi qua. E abbiamo già detto che eravamo coinquilini, quindi la segretaria comune, no, no, secondo lei no, in no, due secondi no, no, a seconda. No, professore, eh, no. mi, mi faccia finire però. Vabbè, in, a questa, qui c'è una carta intestata. Adesso arriviamo, aspetta, aspetta, parliamo aspetta. della carta intestata. La carta intestata col computer oggi no, la cambi 10 volte. No, c'è anche la, volta, no, anche la firma. Perfetto. Firma del professor quindi adesso faccio la domanda. Perché non firmavamo, scusi. No, aspetti. Eh. eh no, aspetti. Io non la aspetti, io sarò, no, sarò ho studiato giurisprudenza a vuoto, sarò incompetente in materia giuridica e sulle dinamiche dei oattività l'attività. Non la volevo offendere, no, no, no. però se lei sindaca, diciamo... se lei sindaga, se c'è stata carenza di ontologica, difensiva, da parte mia. questo no. mi permetto <coughs> di dire, qua, faccio il suo mestiere Aspetti però, eh, devo fare la domanda, poi glielo faccio vedere. Qua c'è scritto, oggetto, compensi. Ma me la fa vedere anche sì, io? Sì, no, ma gliela leggo e la faccio. Di eh? Di che anno? Eh? 2010, aspetti, aspetti. Perfetto. Compensi allora, per possiamo... l'attività di assistenza giudiziale prestata nella controversia autorità garante per la protezione dei personali contro Rai e agenzie delle entrate, Tribunale Civile di Roma, sezione seconda, 2002, dottor Buonomo, che sono questi verbali? Valore della causa, di particolare importanza ed indeterminabile. Diritti? Onorari, spese, cassa avvocati, importo complessivo dovuto 26.830. La presente non così Il saldo legla potrà legla avvenire qua. mediante accreditamento bancario sul conto a me intestato. Dov'è? Che è il conto di Alpa a Esclusivo. Pensate, Esclusivo, con i nostri, i nostri migliori saluti, professor Guido Alpa, professor Giuseppe Conte. La domanda è a questo punto. La posso vedere questa? Certo, la? La ah, facciamola vedere ai. Conte, cioè, come si allora, fa a dire che non c'è cointeressenza economica se mettiamo la stessa firma e la, gli stessi nomi col, sullo stesso documento e con lo stesso progetto di parcella? Allora, spieghiamo ai telespettatori. A questo punto c'è il momento del pagamento. Siamo 2000... a qui è arrivato un messaggio, facciamo... No, no, eh, siamo al 2009, attenzione, stiamo parlando di un'attività difensiva del 2002, di un concorso nel 2002 Concorso quindi a oggi... luglio universitario, iniziato il procedimento in carico a gennaio, concorso a luglio, prima udienza a settembre Perfetto, quindi allora attenzio, attenzione Professor Conte giudicato, mi... Alfa giudicante, vabbè, eh, per precisare cornice Eh no, però deve essere corretto, mi faccia parlare allora ai telespettatori stiamo parlando di un concorso del 2002 e in cui si vuol dare la prova di una cointeressenza economica con un progetto, non una fattura ma qui c'è scritto progetto di parcella sì. progetto di parcella del 2009 cioè mi, Però... mi faccia assin... prego. allora ascoltate quindi attenzione concorso del 2002 sono passati sette anni sette anni e si va poi a fatturare anzi neppure fatturare questo è un progetto di parcella Voi dite, vedi. no però mi faccia parlare sì, sì, perché sì. non può usare Scusi, questo hai ragione, metodo hai ragione, io, hai ragione. se mi parla addosso perché deve cercare di suggestione al pubblico non glielo consente no no no, eh, no. è il suo turno allora dicevo secondo voi io dico alle persone che stanno a casa e lei lo sa bene perché lei sta giocando su questo c'è logica sul fatto che uno vuole dimostrare i rapporti del 2002 la sì, stanno chiamando una, con, attraverso le modalità di pagamento avvenute nel 2009, le spiego, può essere successo se io avessi fatto uno studio professionale e non l'ho fatto mai, se avessi fatto un'associazione un di fatto con Alpa e non l'ho fatta mai, successiva, mi faccia parlare, se l'avessi fatta, L'anno dopo, tre anni dopo il concorso, qui addirittura sette anni dopo non significa nulla che ci sia stato durante il concorso una cointeressenza economica tale da creare un potenziale conflitto di interessi tale comunque da non inficiare il concorso per le ragioni che vi ho spiegato eh prima però scusi il fatto che costitutivo faccio, di questa, questa, questa lettera del 2009 però è, è risale al 2002 mi, cioè, se non si no, fosse no, no, no, no, no, perché, di io, è prima no perché io nel frattempo posso aver creato con Alpa un'associazione professionale che non ha potremmo una... aver che non ho creato, potrei non aver dice. creato una cointeressenza intelligenza che non ho creato ma se, dove... il, pro... ma se il progetto di Parcella è insieme allora per lei ha una tecnica al solita no, io fatto... non fate parlare uno sta spiegando No professore ha fatto spiegato tutto io no, sto dicendo non lei, ho di dicendo spiegare. che siccome nel 2009 qui c'è una vale. questione c'è una questione da spiegare per gli spettatori perché è chiaramente io sono andato a recuperare questo l'ho trovato anch'io questo progetto allora, di ma allora... cosa No, ma io non gliel'ho potuto dare perché è, è stato il... Io non mi sono opposto al vostro accesso. Ma lei poteva dirci qual Ma però... che è mica perché sono il Presidente del Consiglio, dico ma al ma garante... Ma non è del garante. Al, al garante agli altri ma avvocati... Qua, ma qua non c'è scritto garante, questa è sua. Ma cioè ci sono altre sono persone, nome. scusi. Alfa dice. Io non mi sono opposto. Per quanto riguarda... Ma la questo, fattura l'ha trovata? Mi faccio, no, non l'ho trovata. E le, eh, le do la spiegazione. Ma questo è il problema, Professore, Presidente. Po, po, posso spiegarlo? Allora, ho provato assolutamente a recuperare e poi eh, non ho trovato la fattura. Io ho fatturato nel secondo e nel terzo grado. Quindi ho lavorato gratis per il primo... Mi faccio parlare. In realtà, in, nel primo grado è stato un periodo in cui, al di là delle udenze, per lei è molto suggestivo, in realtà l'attività difensiva vera nel processo civile, a, di, a differenza del processo penale... penale L'attività la, vera difensiva è quella delle memorie scritte, certo. la comparsa, l'atto di citazione, eh, le memorie ex 183, le precisazioni conclusive, le memorie conclusive finali, eccetera. Dico la verità: era un periodo particolarmente impegnativo per altri fronti perché mi stavo consolidando nel mondo universitario, nella ricerca, eccetera. E quindi l'attività difensiva se l'è fatta, intendo dire quella seria, quella più solida, quella più impegnativa, se l'è fatta alpa. Al momento della... tutte le ah, Io ho fatto l'udienza quando ero libero. Io non credo che sia stato in tutte le udienze. Comunque, diciamo, quando invece eh, da una mano. Comunanza per una le... di interessi economici. Mi faccio parlare, mi faccia parlare, mi faccia finire. Quindi, al momento della fatturazione, io abbiamo questo qui, dalla segretaria, abbiamo fatto mettere i nomi e mm -hmm. abbiamo dato il segnale al garante, caro garante. Su questa causa, primo grado, non secondo e terzo, dove io ho lavorato anche, quindi ho fatturato separatamente, di questo primo grado a me non mi pagare, paga ad Alpa che ha fatto il lavoro. Tutto è, è un avvocato. E credo, le Però, posso, le posso dire una cosa, lei, io l'autorizzo adesso ad andare... Cioè, da... Ha svolto attività mi perché faccio... è andato in udienza guardi, e ha fatturato Alpa. Guardi, eh, purtroppo, più che la, più purtroppo che più questo mi viene rimproverato anche in famiglia, di non essere venale. <ride> di una generosità L'autorizzo anche, a... ma quello è un ente pubblico, eh, quindi anche giustizia. L'ho fatto anche per persone che Ammazza, non si potevano vedi? permettere di pagare. Le posso dire una cosa? L'autorizzo, vado dal garante e l'autorizzo perché lo dico pubblicamente eccetera. garante, ci sono per caso altri pagamenti che Conte potrebbe riscuotere, sì, non ha riscosso, e non ha riscosso sì. credo risulta, di sì, ci risulta cosa dimostra che non sono reale affattura... e questo caso non a... lei però le risposte ce c'era però insidioso sempre, ma ritornato. se ha fatturato solo il commissario dell'esame e non ha fatturato chi veniva Attenzione, esaminato, c'è un problema grande no, no, no, no, le dico perché se lui avesse raddoppiato... Peraltro ha detto due volte che c'erano fatture separate e abbiamo scoperto certo. che la sua fattura non c'era. Mi fa parlare, mi fa parlare qui, no, lei troverà sempre fatture separate, come, eh, come ha verificato, no, io ho sempre detto che non sono fatture congiunte e questo e il progetto lo conferisce, mi faccio però. finire, il quello che lei conferma che è congiunto c'è eh scritto, scusi, è quindi un progetto di parcella congiunto. congiunto, io sto come dando è? il segnale, è il conto di Alpa il, è il conto di Cero, io sto dicendo, perché se ma non, non... c'è scritto non mi pagate eh. ma non, non mi sono fatto pagare, allora mi faccia finire perché? Quello che lei dice è ha un fondamento, ha un fondamento. un cioè, Al... sospetto ancora peggiore eh, Però mi faccio finire, Guarda, oh, mi accidenti, era terribile. Eh? Allora se Alpa, è un fondamento quello che dice, se Alpa avesse raddoppiato il compenso dicendo allora a me e a Conte, il compenso mio e di Conte, quindi raddoppiando lo pagate a me, questa sarebbe una grave cointeresenza di interessi. Ma invece il fatto che i due avvocati dicono guardate pagate ad Alpa sul conto di Alpa e l'altro non si faccia pagare perché ritiene di fronte a un perché ente pubblico, non si, non però mai. mi faccia finire, di fronte a un ente pubblico non avendo avuto la possibilità di dare un contributo e dice ad Alpa eh, ovviamente si fa pagare lui, io ho dato un contributo, però nel secondo grado, nel terzo grado il sottoscritto ha lavorato molto anche dai memori difensie e si è fatto eh, pagare. perché andava Alpa in, in, in udienza alle 9? secondo te beh, dovrei vedere le udienze, ma può essere perché? andato perché anche altro. lei ci è andato sempre e Ma è non, preso, guarda, io non è credo che sia andato alta. sempre, non credo che sia andato sempre perché è impossibile tutto le... solo una volta non è andato. Ma sta studiando eh, tutto, tutto vede so, che è so stato il fascicolo. E quindi la domanda è come è possibile? Ma dopo che averlo va... studiato tutto perché lei l'avvocato Conte le risposte, le risposte in Lei è molto più astuto di quello che fa finta. sembra che esista un rapporto. Subordinato. Non dica sempre, l'abbiamo chiarito che non c'è, quindi non dica sempre, perché non faccia finta che i miei chiarimenti o me li decostruisce e andiamo avanti. No, oppure vero, non può dire, due dopo... volte ci ha detto, o ci sono fatture separate tre... e non era vero. Mi ricorda come si chiama. Antonino Montelione. Ah, eh, Montelione, dottor Montelione. O lei di fronte ai miei chiarimenti me li supera con controobiezioni e dice non sono validi per questa ragione, oppure non può dire, dopo che ho offerto no. questi chiarimenti, sembra questo non glielo posso no, non lei sentire mi detto, lei mi ha detto eh, io pagavo la parte d'affitto e io vengo da lei perché faccio il giornalista quindi medio e dico guardi il professor Alpa dice che lei pagava l'affitto a Via eh, Caroli, guarda... invece a Via Sardegna era ospite se no, era ospite guardi, non la interesse economica a risparmiare avvia... l'affitto ma non è vero perché pagavo studio. anche le mie spese e mia parte e c'erano anche altri avvocati è sempre stato così in ascolti è una, una prassi comune che ci siano degli avvocati che contribuiscano alle spese dello studio. È per lei è normale che è due avvocati che, va, che uno lo giudica e l'altro ma... giudica il suo coinquilino per lei è normale, giusto? Va bene. Guardi, l'ha detto, se... detto anche e... l'Anac. Ma per lei va bene? Ah, e se ma guardi, l'ha detto inquilino. anche là, per me è normalissimo e gli ho spiegato perché, come e quando si crea un conflitto di interesse. Se per lei non è normale, se ne deve fare una ragione. Però, ha detto una cosa però se le lei de se ne deve fare una ragione. Una L'Anac non ha detto che non è. L'Anac ha detto quali sono i criteri per stabilire qual è la cointilistenza economica. Ecco, li applichi al caso concreto. E e, caspita, è, Comunque, è crolla tutto. Ripeto, io se, la... app se applico i, ascolti, i criteri dell'Anac. Ascolti, faccia il suo so la prego soltanto, la posso dire ai telespettatori? Spero che vada anche questa. Di le fatto, posso questa chiedere la... di non tagliare nulla? Cortese di, di non fare un montaggio. Noi abbiamo di un anche registrato di interessi fra un Grazie. componente la commissione di concorso e un candidato. Ascolta. La collaborazione professionale, la comunanza la di vita per assurgere a causa il di Aspetta, aspetta incompatibilità, così come disciplinato l'articolo 51 del Codice pubblico Procedura Civile deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità. No, perché sono morto con lei, però dico No, la prego, mi creda, mi creda, Tanto eccetera, però ha trascurato questi elementi. Io credo di averli chiariti definitivamente. Però non c'erano le due fatture, quindi ci ho, ho detto de due volte eh, una, una cosa falsa. No, io non, ho detto che non ho, mai, volte ce detto. Ad, ho detto che non abbiamo mai avuto una fattura congiunta, non c'è mai stato il oh problema. Sono state sempre attività professionali distinte e ripeto il fatto che sia stato un collegio difensivo. Lo chiede a tutto il mondo giuridico, a tutti gli avvocati, non significa che ci sia una cointeressenza economica, se ognuno valuta per la propria parte e il proprio apporto. Tanti saluti ai telespettatori delle Iene. Grazie Presidente. Grazie. Presidente, ci ha detto Adesso. due volte una cosa che non tornava. Le chiedo, mi dimostrerà se è corretto o no, se manda tutto o come tagliate. Noi abbiamo comunque il montaggio. Grazie. Se, me lo, se non me lo, me lo manda tutto Mancia poi me. mandiamo il montaggio Mancia. noi. Ciao! Graças.